Ciao a tutti, io sono Barbara Summa, eh, in rete, lo dico perché è il motivo per cui sono qui fondamentalmente, sono Mamma Amsterdam, quindi un po' Mamma, un po' Amsterdam, e penso che questo vi dica un po', diciamo, introduca quello che sto facendo. Tra le altre cose, non lo volevo dire, ma adesso lo dico, ho la DHD, che è l'unico motivo per cui non sono svenuta quando un attimo fa Silvia è venuta e ha detto guarda che abbiamo spostato il talk, e io ancora non avevo preparato le slides, ma va bene. O la dhd allora il motivo per cui sono qui è perché eh, con tanti eh, degli organizzatori dei presenti michela appunto silvia alessandra anche eccetera persino massimo carraro che non ho visto ma dovrei salutare perché ci siamo contattati tanto tempo fa eccolo <ride> con un etto di marketing a suo tempo ecco io sono in rete come una delle pioniere del mami blogging italiano poi si cresce i figli crescono mettono incinta la ragazza insomma Cerchi di evitare un po' l'argomento e ti riprendi. Ora, a parte fare la mamma in blogger, eh, io nella vita ho un'agenzia che si chiama Madrelingua, e anche questo è un nome un programma, con mio marito che mi diceva, diceva, ma scusa, ma sei sicura di voler dare un nome italiano così difficile a una ditta in Olanda? E io facevo, beh, senti, se il supermercato figo olandese è riuscito a insegnare agli olandesi come si dice carpaccio, cioè, io suppongo che madrelingua prima o poi se lo imparano, effettivamente, sì, gli olandesi per le lingue, diciamo, ce lo sono portati. Ora, vista l'ampia e eh, splendido consesso internazionale che abbiamo qui, quindi è no, inutile che vi dico che quando uno va all'estero, grazie al cielo, forse sono passati i tempi in cui sembravamo Totò, Pettino e la malafemmina, a Milano, e volevo dirvi un paio di cose che hanno molto a che fare con quello che è il mio lavoro. Io sono traduttrice e interprete di conferenza, tengo corsi, organizzo eventi. Diciamo che in generale mi occupo di interculturalità in senso lato ma anche dalla parte teorica, quindi per esempio di tanto in tanto mi chiamano a fare dei corsi ai manager italiani dell'Heineken che si sono appena trasferiti e bisogna un attimo prepararli allo shock culturale di vivere e lavorare soprattutto in Olanda. Quindi diciamo che io metto in comunicazione, in senso lato, mondi che normalmente non si parlano o non si sanno parlare o se si parlano fanno casini. Insomma, sistemo un po' di queste cose. Quindi quello che vi vorrei dire oggi sono, da un lato, quindi qualcuno mi dia i 10 minuti dopo un po', allora, e da un lato alcuni esempi pratici, cioè cosa succede a me che ho un'agenzia e che mette insieme appunto aziende o privati italiani o olandesi che vogliono parlarsi tra di loro, quindi quali sono le cose che io noto del lavorare con l'Italia? dalla prospettiva estera, che magari è interessante per voi se volete allargarvi, se avete collaborazioni o comunque collaboratori o clienti all'estero, tre, quattro cosette che noto che spesso la gente si dimentica. E poi se avete voglia vi dico anche un po' del retroterra teorico su cui si basa appunto la cross-cultural communication, che è appunto questo settore della comunicazione che si occupa di spiegarti perché se vai in un altro paese... A qualcuno sembra che ti avvicini troppo, a qualcuno sembra che stai troppo distante, a qualcuno sembri estremamente maleducato perché dici le cose troppo direttamente, a quell'altro gli sembri uno evasivo che sta lì a menare il camperlaia perché stai cercando di essere educato. Insomma, qual è il retroterra teorico, perché l'hanno studiato, di questo tipo di cose qui? Allora, primo esempio, no, non... Vole sapete, non migranti all'estero, oltre a riportarci i salamini, il pacco da giù, eccetera... Delle volte ci vengono delle idee cretine, a me tipo un 15 anni fa venne in mente ma io mi voglio abbonare a Micromega. Vado a vedere il sito di Micromega, ce l'avevano. Vedo che hanno, prevedono l'abbonamento per l'estero che costa un po' di più perché comunque c'è insomma la spedizione, queste cose qui e devi compilare il modulo online e io mi metto brava brava a compilare il modulo online. Indirizzo. Nazione. Vado a vedere oggettivamente i Paesi Bassi c'erano e faccio clic via, numero, cape, perfetto, a un certo punto mi chiedono provincia. Vabbè, io sto ad Amsterdam, cerco North Holland. No, mi davano una lista con tutte le sigle delle province italiane e io dicevo, vabbè, io sono abruzzese, ho una residenza, ho feina, provincia dell'Aquila, ci metto l'Aquila. Eh, ovviamente l'Aquila non si parlava con i Paesi Bassi. Insomma, facciamolo in breve. Io non mi sono mai abbonata a Micromega e, come è finita la sinistra italiana, lo possiamo vedere tutti quanti <ride> e niente e nessuno mi toglie dalla mente che in fondo un collegamento c'era. Ora, io voglio parlare male di Micromega. Il mio marito, tipo, che non so perché quello olandese, si è affezionato a Nathan Never. Vorrebbe ordinarsi gli arretrati perché non è che stiamo tutti sempre in Italia. Cioè, anche lì gli arretrati te li spediscono solo a un indirizzo italiano, quindi lui prima delle vacanze, ogni anno, si fa la lista, si fa il suo ordinino, lo spedisce da qualcuno e poi li recupera. Bene. Ma queste cose, insomma, sono anche un peccato originale di cui eh, in un certo senso sono stata colpevole anch'io. Perché allora, per chi non lo sappia, io sono anche la stessa persona che stasera tenterà di organizzare la degustazione affettuosa. Perché? Perché facendo l'interprete per il corso di sommelier italiani in Olanda, poi già che c'ero, uno si affeziona, ero a Stemia, ero assai con me, insomma sono diventata sommelier. Non solo, ho scritto un ebook per un editore che si chiama La guida affettuosa al piacere del vino che quindi chi stasera, chi partecipa alla degustazione poi mi lascia la mail e ve lo spedisco perché è compreso nel prezzo allora la guida affettuosa al precedente del vino è un ebook nasce ebook per mano di un editore che faceva solo ebook e si compra online su una piattaforma, quindi a un certo punto con l'entusiasmo del neofita eccetera ad Amsterdam organizzo una presentazione del, del libro, che poi queste presentazioni del libro, insomma, si, veniva bene, quindi generano delle degustazioni affettuose, appunto, e dopo la degustazione c'era gente che voleva comprarlo, io gli avevo dato la cartolina con il sito, eccetera. Vanno sul sito per comprarsi un ebook, e gli chiede il codice fiscale. Ora, gli olandesi non si meravigliano di niente, sono gente di mondo, hanno viaggiato, hanno avuto le colonie, eccetera, quindi quelli belli, buoni e cari, si scrivono il codice fiscale olandese. Cioè, inutile che vi dica come è andata a finire, un paio avevano la zia italiana, l'hanno chiamata e Scusa, scusami, dai il tuo codice fiscale, la poveretta, addio, aiuto questi imbrogli online, e si sono comprati il libro. Poi per fortuna me l'hanno detto, quindi io mi sono attaccata alla mail con l'editore, e dico, togliete quel cazzo di codice fiscale dal modulo di acquisto, e da lì in poi è andato tutto bene. Ora, fin qui sono stupidaggini, sono sciocchezze, però siccome ci sono anche tante persone qui dentro che si occupano di web development, eccetera, io ve la dico come l'abbiamo vissuta. Poi, come Michela e gli altri commercialisti qui presenti ci insegnano, tu hai il cliente all'estero, giustamente devi fatturare... E c'è una cosa bellissima che noi abbiamo nella comunità europea che si chiama il reverse charge, che è un regime fiscale per cui se tu fatturi in un paese UE che non è il tuo, tu in realtà fatturi sensiva, poi magari qualcuno ha determinati servizi, ha determinate cose, ha determinati limiti, però in linea di massima tu fatturi sensiva perché ognuno se la paga nel paese suo, quindi quando si fa la sua IVA trimestrale, mensile, adesso non so come la fate voi, eccetera, si fa il suo recupero dell'IVA, se la fa nel suo paese e finisce tutto pari, la cosa bella appunto, è che non anticipi questi soldi, paghi secco la tariffa della tua fattura e siamo tutti felici. Ora, io devo ancora incrociare un'azienda grande o piccola italiana a cui io vorrei tanto fatturare quel 21% in meno perché non ci tocca, che ha eh, la partita IVA internazionale perché non posso metterla in quella italiana, perché poi queste sono tutte cose che tu fai online sul sito del tuo ufficio imposte. quindi lo dico anche a voi, con tutto il cuore, se volete vendere o comprare qualcosa all'estero, informatevi col vostro caro commercialista come farvi questa partita IVA europea, perché di fatto è una sigla in più che vi aggiungono alla vostra, sembra una stupidaggine, però i sistemi non ve l'accettano, quindi anche questo. Ora, io parto dal presupposto che siamo tutti gente di mondo, quindi ringraziando il Signore, in questo momento, la maggior parte di noi che siamo freelance che lavoriamo con l'Ester, eccetera, qualche lingua straniera magari la parliamo, diciamo l'inglese. Diciamo che i nostri figli con Minecraft e tutti gli youtuber l'inglese se lo stanno imparando per fatti loro. E poi mi sono sposata all'olandese, all'inizio la nostra lingua sentimentale, insomma era l'inglese, perché cosa fai? Che peraltro non avere una lingua madre in comune per le cose affettive aiuta tanto perché non capisci tutto e delle volte è un bene. Oh, vabbè. Allora, noi ci favoriva anche un'altra cosa che venivamo tutti e due comunque da studi umanistici, da studi di comunicazione, eccetera. Quindi, ci eravamo studiati fin dall'inizio, tutte le varie, non sai, le cose interculturali, capisci una cosa per un'altra, eccetera. Quindi, ogni volta che uno delle due diceva una di quelle cose che normalmente l'avresti presa a schiaffi, tu dicevi: aspetta, ma questa persona di cui io mi sono innamorata non può essere così stronzo. Sicuramente è stato un cultural misunderstanding, non ci siamo capite. E così passavano in cavalleria anche le cose per cui ci sarei avremmo dovuti prendere a svelle, ma vabbè, insomma. Parecchi anni dopo, due figli dopo, con cui appunto noi nel culto, no, tirare sui figli, bilingue, che non ti costa niente, un genitore, una lingua, ognuno parlava la sua lingua, quindi avevamo smesso di parlarci in inglese tra di noi, quindi uno parlava italiano, uno parlava olandese, tanto poi ci capivamo reciprocamente, l'inglese era rimasta la lingua delle nostre comunicazioni segrete perché insomma ogni tanto il figlio cerca di fregarti e tu dici ma tu cosa gli hai detto, cosa gli ha promesso, ma possiamo fare questa cosa, ma che ne dici? E un bel giorno a tavola stavamo cercando di fare queste cose il figlio uno che aveva nove anni è che uno che veramente non riesce a tenersi in bocca nulla perché se era suo fratello che adesso ha 16 anni secondo me avrebbe tuttora ignorato o finto di non capire niente di inglese perché gli veniva comodo, ma il figlio uno, un ragazzo onesto, ci guarda in faccia e ci fa I understand everything you say you know, e noi ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto aiuto, qua tocca cominciare a farsi l'account criptato quindi per dire insomma, l'inglese lo sanno ormai tutti, ce la facciamo, ci riusciamo. Allora, io prendo sempre esempio dagli olandesi. Che non so se lo sapete, e questi se fanno il liceo, se fanno una scuola superiore eh, gli toccano entro il biennio. Vabbè, inglese fisso, magari lo fanno anche alle elementari, francese e tedesco, più olandese. Quindi partono così dalle superiori, ma vi ripeto, insomma, i navigatori, il commercio, la compagnia delle Indie, la prima multinazionale, le colonie, l'olandese che non lo parla nessuno nel mondo, tranne qualche sudafricano che finge di capirli, cioè vuoi capire che l'olandese gli toccano le lingue, non è che se le può inventare o non è che può pretendere che il mondo parli olandese con loro. Ulteriore esempio, io non so se vi ricordate tanti anni fa che ci fu la famosa questione Anton Veneta, che la BN AMRO, che era una banca olandese, cioè non Veneta era stata messa in vendita, gli olandesi se la volevano comprare cominciò una lunga e faticosa trattativa che poi andò a finire, andò a finire in tribunale con condanna eccetera. Allora, io avevo come corsista di italiano, cioè della mia scuola, non mio personalmente, il negoziatore della BN Ambro, che era uno di quei super mega manager che non hanno tempo neanche per stranudire con le agende con le cose, e il poveretto, per non so quanti mesi, due volte alla settimana, a ora di pranzo, io gli mandavo l'insegnante l'italiano e lui imparava l'italiano. E gli dicevo, scusa, ma non ce l'hai l'interprete? Dice sì. E quindi con cui lo usi l'italiano? ma dice alla fine col tassista, al ristorante. Allora, voi mi dite perché uno che di fatto, quell'unica volta nella sua carriera a che fare con l'italiano, in genere fa altre cose, comunque sa le sue lingue, comunque ha un'agenda pienissima, perché si mette lì alla tenera età, mi pare, di 50 anni a imparare l'italiano? Beh, non vi scordate mai il vantaggio strategico. Perché a te l'interprete ti può tranquillamente dire cosa si sta dicendo nelle parti ufficiali, però ti vai a prendere il caffè, eh, vuoi socializzare un attimo a cena, vuoi dirti le carinerie, ma vuoi anche capire un attimo che cosa si stanno dicendo tra di loro quelli dall'altra parte del tavolo quando non c'è l'interprete? Comunque, sapere delle lingue ti dà un vantaggio strategico, e questa è una cosa che gli olandesi sicuramente ce l'hanno all'ennesima potenza. Gli italiani, se io sento i colleghi che lavorano a Bruxelles, che delle volte dicono, vabbè, ma i nostri delegati, alla fine, invece di andare a cena con gli altri colleghi europarlamentari del gruppo, sai, a cena piani tante cose, ti chiarisci tante cose, insomma, noi italiani siamo quelli che a tavola veramente hanno fatto i grandi affari, le grandi conversazioni, i grandi accordi, Niente, quelli se ne vanno a mangiare tra di loro perché, è che palle, ma pure la sera, quando abbiamo finito di lavorare, dobbiamo stare lì a sforzarci. Però gli altri lo fanno, poi chiediamoci perché passano certi emendamenti e certi altri no. Ma questo lo dico in passane e dimentichiamocelo. Eh, fatemi capire tutto. Ok, allora vi dicevo gli interpreti. Quindi, se le lingue le sapete, una cosa bellissima, vi serve vi dà un grosso vantaggio strategico, qualunque sia la lingua, e in un certo senso, anche qualunque sia il vostro livello della lingua, perché se uno ci mette la buona volontà, poi gli italiani lo sappiamo, ce l'abbiamo questa fama di simpatie, siamo i bravi, quelli simpaticoni, gli amiconi. Cioè, quando ci fu il tentativo di fusione KLM all'Italia, anche questo tanti anni fa, no? Finita schifo anche quello, ma vabbè. Vabbè, tanto poi se l'hanno fatta la fusione con l'Air France, infatti vediamo dove stanno, gli convenivamo noi, ma va bene, passiamo. Cioè tu leggevi sui giornali olandesi questi del gruppo di trattative, eccetera, eh sì, perché quell'epoca cominciava a andare di moda, no? tutti quanti ti facevano fare il corso di interculturalità, eccetera. Dice, eh sì no, appunto noi abbiamo questi nostri consulenti per l'interculturalità, infatti su questo discorso delle differenze culturali, del diverso modo di gestire gli affari, l'etichetta, bla bla bla, dice stiamo facendo tante concessioni, infatti quando vengono gli italiani? ci tocca fare questi pranzi così lunghi perché si sa, cioè il nostro consulente interculturale ce l'ha detto che per gli italiani è tanto importante il rapporto personale, di fiducia eh, se ti devi piacere, quindi vai a cena e poi devi stare lì e che palle ogni volta che ti telefono come va la famiglia, come va l'azienda che tempo fa da voi cioè, queste sono le cose appunto che normalmente ti riferiscono gli olandesi quando hanno a che fare con gli italiani al telefono poi si amano, per carità di Dio una volta, per esempio, mi tocco fare un corso di italiano a un ragazzo che lavorava eh, per il mercato dell'Asta dei Fiori, quindi lui si doveva gestire gli ordini dei clienti italiani. E arrivò da me convintissimo: e Disse no, guarda, io ho bisogno solo di una base di grammatica e terminologia molto specifica. Cioè, lui praticamente ragionava come i traduttori automatici dei siti, no dicevo io devo eh, sapere i numeri per poterli dire i quantitativi mi devi fare la lista dei prodotti che abbiamo orchidee adesso non lo so insomma quello che era le cifre, le somme, le date e io sto a posto dopo un paio di mesi disperato dice io non ce la faccio dico ogni volta che telefono e questi che cominciano a fare le chiacchiere cioè, lui era pronto lì, capito, 5 mazzi di, non so, gladioli, eccetera. Dice, questi dicono: Ma che tempo fa ad Amsterdam? Ma la partita, l'altra settimana! Dico, questo mi avrebbe disperato, ha detto: Guarda, forse ti serve un, se un corso di lingua serio, cioè, lasciamo perdere queste cose. Quindi, questo per dirvi un po' quella che è la mia esperienza quando ci sono questi incontri, scontri, abbracci multiculturali. Quanto tempo? ho? No, mi dovevate dare dieci minuti, disgraziati! Cioè, guarda, se fossi olandese adesso ne pretenderei dieci, scusatemi, non si può. È l'accordo è l'accordo, io ve l'avevo detto. Allora, sfondo teorico eh, farò molto presto. Una delle prime cose che io ho fatto quando ho aperto la ditta ad Amsterdam, non conoscevo nessuno, non mi conosceva nessuno, eccetera, andavo a fare appunto questi workshop di multiculturalità per il Ministero degli Affari Esteri, che aveva un servizio dedicato a servizio finanziario internazionale, quindi tutti questi imprenditori che volevano aprire, che ne so, in Asia, delocalizzare, comprare, cercare, fare, gli facevano no? dei workshop per paese dedicati e quindi io gli ho spiegato un sacco di cose sui giapponesi, gli australiani, l'Italia non mi è mai capitata, ma no, vabbè, Insomma, facevo queste cose. I giapponesi mi si sono ricordata perché io ho detto delle cose scomode che loro pensano tranquillamente gli olandesi e degli occidentali in genere cioè, mi raccomando, cioè, tanto fate quello che vi pare sempre dei cafoni arricchiti sembreremo perché loro sono tutti così formali, bla bla bla insomma mi hanno amato per questo, i giapponesi e cinque anni dopo mi chiama l'Istituto Spaziale Olandese e dice guardi ci arriva una delegazione giapponese noi ci volevamo preparare, se per cortesia ci fa il workshop, ci fa Sì, sì, sì grazie ma come mi avete trovata eh, abbiamo chiamato l'ambasciata giapponese e ci hanno raccomandato lei dico vabbè, Dio benedica gli olandesi Altro punto in comune, Io una cosa che trovo veramente, bacio veramente le piste ciclabili, anche se poi dico sempre che io da vecchia lì non ci voglio invecchiare, però c'è da dire che c'è questa apertura, cioè, un'altra cosa che molti stranieri che cercano di lavorare in Italia eh, trovano è che ci siano tutte queste gilde, questi gruppi chiusi, cioè noi abbiamo questo modo un po' familista, incestuoso se volete del gruppo, ci siamo noi e poi ci sono gli altri, insomma questa apertura io la trovo molto di più all'estero che in Italia, però mi rendo anche conto che è una cosa che sta cambiando. E quindi, molto brevemente, tutto questo che vi ho detto adesso a livello aneddotico in realtà ha una base teorica dietro che è molto grossa. Se vi può interessare approfondire, io vi dico un po' di nomi di persone, allora nei corsi classici del, per l'economia, l'interculturalità proprio applicata alle grandi aziende, il classico è come autore Gert Hofstede, non a caso un olandese, che a suo tempo negli anni 50 l'IBM che aveva delle procedure standardizzate in tutto il mondo, cioè proprio su come funziona cioè a momenti dove sta il bagno nell'ufficio eccetera si rendevano conto che da un paese all'altro comunque c'erano delle differenze che questa loro standardizzazione totale non prevedeva quindi mandano lo stede a farsi il giro delle varie filiali e capire qual è la differenza e la differenza è che in Cina ci lavorano i cinesi, in Olanda ci lavorano gli olandesi in Italia ci lavorano gli, gli italiani e per quanto tu voglia standardizzare devi fare la tara di quelle che sono le consuetudini che poi lui ha tradotto in differenze culturali, ha fatto tutta una serie di parametri in genere a coppie, quindi apertura, chiusura, una società mascolina o femminile, che sono quelle più dedicate alla cura. E, insomma, lui si è dato una serie di parametri e la combinazione di questi parametri appunto delle volte ti spiega molto bene come tu devi interpretare una società per esempio, secondo Hofstede, anche qui le differenze che ci sono tra Italia del Nord e Italia del Sud sono talmente clamorose, ce ne siamo accorti tutti quanti guardando Casa Surace, che eh, fondamentalmente è come se fossimo due paesi diversi dal punto di vista interculturale. Quindi, Hofstede, lo trovate dappertutto, il grande classico. Se vi interessa, leggetelo perché è anche interessante, da molti spunti. Tuttavia, io che vengo dalla linguistica applicata fondamentalmente, quando ero in Canada ho scoperto degli altri autori che hanno fatto tantissimo, anche per farmi chiarire. E due di questi sono Brown e Levinson, che hanno praticamente ideato, insomma, spiegato, teorizzato, quello che loro chiamano il concetto di faccia. Cioè, in ogni interazione umana, gli esseri umani, per loro natura, hanno la scelta tra due posizioni, che sono appunto tutte e due belle, carine, normali, umane. Una è la faccia positiva, che non vuol dire che di per sé è una cosa buona, ma è il desiderio innato di compiacere gli altri, di dire di sì, di farti voler bene, quello che diceva stamattina eh, Barbara Pederzini mi pare, qualcosa in questo senso sulle aspettative, l'altra è la faccia negativa che non vuol dire che è una cosa cattiva ma vuol dire semplicemente il sano umano desiderio di non mi rompete i coglioni, voglio fare a modo mio, voglio fare la cosa che viene comoda a me e non a te. Questa cosa tu la vedi su tutto e infatti poi c'è stato un altro autore che si chiama Austin eh, che ha creato questa teoria degli atti linguistici, quindi noi non parliamo con parole ma parliamo per atti linguistici. Se stiamo ringraziando abbiamo tutta una serie di parole che usiamo ognuno nella sua lingua ma anche delle modalità ci sono delle persone che ringraziano molto. sono delle persone che ti dicono, vabbè, grazie, ciao, finita lì. Come reagiamo ai complimenti? Allora, si dice che sono atti linguistici perché chi di voi ha una base legale tra di noi sa che tutto quelli che sono le cose di legge, la norma di legge, sono delle cose che si dicono, è semantica. Tu ti sposi, non è che ti sposi perché sei davanti al prete, ti sposi perché a una determinata formula, in una determinata situazione, dici di sì o dici di no. Tu non stai facendo un giuramento perché dici lo giuro, lo dici, però ti stai anche impegnando legalmente, se tu stai facendo un giuramento in tribunale, per esempio come testimone, stai facendo una cosa, non stai semplicemente dicendola, cioè la dici ma la fai. E questi sono gli atti linguistici, anche questi sono culturalmente determinati. Per esempio, una cosa non so se adesso voi la riconoscete, noi italiani siamo tremendi nell'accettare i complimenti. Cioè, per esempio, no? c'è questa cosa classica, tu vedi una, ah, ma quanto è carina, guarda, ma le sa quanto sono belli questi pantaloni? E dice, ah sì, li ho presi l'anno scorso, ah sì, me li ha regalati mia madre, ah ma no, li ho presi ai saldi. Cioè, cominci a sminuire questa cosa di cui io ti ho appena fatto il complimento, tu lo dici a un americano, e lui ti dice, oh, thank you, basta, finita lì, mi hai fatto il complimento, mi fa piacere. Quindi le reazioni a tante cose che facciamo, i saluti... Quindi a un certo punto c'è una questione fisica, la prossemica si chiama, come ci tocchiamo, come ci muoviamo, quanto ci avviciniamo alla gente, anche qui nord e sud, qualcuno mi diceva ieri, ci sono queste differenze. C'è una questione di come diciamo le cose, come reagiamo alle situazioni, quanto ringraziamo o quanto non ringraziamo, quanto meniamo il camperlaia prima di parlare dell'unica vera cosa che ci interessa e quanto invece vado... oh, senti, ma quella fattura così, pronto, buongiorno va bene, ne riparleremo cioè ci sono tanti modi al mondo di stare al mondo ora, è vero che siamo tutti degli individui, siamo splendidi, siamo meravigliosi e quindi ognuno di noi è un'isola unica e felice ed è bene che sia così però rendiamoci conto che ci sono tante tante cose che sono culturalmente determinate e se stasera ci vediamo alla degustazione affettuosa vi dico anche come reagiscono gli olandesi al vino per il resto, grazie e questo è tutto